Per la sezione On Demand del canale YouTube di Color Connection vediamo una richiesta di Valentina. Valentina ha questo documento che comprende delle diciture in diverse lingue e deve spostare la dicitura italiano alla fine dopo tutte le altre lingue, sia in queste righe in sequenza sia in queste colonne col numero sopra. Mi viene in mente di utilizzare grep per fare una ricerca e invertire l'ordine degli elementi. Dobbiamo però fare due grep distinti, uno per le frasi in linea e una per, per i paragrafi in colonna. Utilizzo modifica, trova sostituisci, accedo alla sezione grep e comincio a ragionare. Qui prendo tutti i testi lasciando fuori il trattino e comincio a impostare un punto più, qualsiasi carattere, spazio, trattino, spazio, e comincio a vedere se InDesign trova quello che io mi aspetto. Vedete che mi sta trovando tutto fino a questo qui che non ha lo spazio. Questo è un errore che andrebbe corretto prima di fare l'operazione. Vediamo di trovare tutto, vedete come InDesign trova tutto. A questo punto io devo isolare, l'italiano dalle altre lingue e quindi tra parentesi tonda vado a isolare punto più che vuol dire qualsiasi carattere e ripeto questa sequenza per tutti i numeri, per tutte le lingue che ho nel documento. Le lingue sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e quindi ripeterò questa sequenza 7 volte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ultima però non ha il trattino. Mi aspetto che in InDesign selezioni tutto questo paragrafo, e infatti lo fa anche il successivo, che è questo. Perfetto, molto bene. A questo punto sostituisco con che cosa? Con lo stesso testo, però con ordine invertito. Sicuramente si può anche semplificare questa stringa, ma così, in velocità, come spesso accade, queste richieste vengono... Vase veramente in pochi minuti, per cui non c'è il tempo di ottimizzare la ricerca. Quello che vado a fare adesso è spostare 2, 3, 4, 5, 6, 7 e poi la lingua numero 1 che è l'italiano, per cui uso il dollaro 2, ripeto il trattino, dollaro 3, ripeto il trattino, dollaro 4, 5, 6, 7 e 1 che è l'italiano, sostituisco, vedete come ha spostato l'italiano in fondo, successivo, sostituisci, ne, ne faccio 2 o 3, finché decido di sostituire tutto, perfetto, 9 sostituzioni, intanto questa è fatta, vediamo la parte con i numeri, zoomare sui numeri. Bene, questa qui la salvo come ricerca, sostituisci righe e procedo con i numeri. I numeri mi fanno da riferimento per cui utilizzerò il comando di grep qualsiasi cifra barra D, più per dire anche se c'è più volte backslash punto per prendere il punto e poi un'altra volta backslash di più a questo punto io trovo questa sequenza che è il numero devo inserire qui una fine di paragrafo perché se vado a vedere su testo mostra caratteri nascosti questi sono dei paragrafi attenzione che qui c'è anche uno spazio questo potrebbe dare fastidio per cui prima del fine paragrafo metto anche spazio con il più, che non si sa mai. Perfetto. Potrei anche semplificare inserendo una cifra e poi punto più, perché tanto so che a me interessa capire che qui ci sia una cifra per dare una specie di inizio a questo blocco di paragrafi. Dopodiché io scelgo di utilizzare la parentesi per isolare questo numero, per poi riportarlo sotto, poi imposterò un'altra parentesi, punto più backslash r per trovare il paragrafo dell'italiano, e poi inserirò un'altra parentesi dove ripeterò questo testo per tutte le altre lingue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e chiudo la parentesi. In questo modo io vado a trovare tutta questa porzione di testo. Ho una parentesi che mi identifica l'1, quindi il dollaro 1 sarà l'10 e qualsiasi altro numero. dollaro 2 è la lingua. dollaro 3 le altre lingue dollaro 2 lingua italiana per cui qua sotto io vado a impostare dollaro 1 dollaro 3 dollaro 2 rispetto a prima dollaro 3 rispetto a prima ho già semplificato molto la stringa sotto sostituisci il nero passa sotto successivo sostituisci castano scuro passa sotto sostituisci, castano, sostituisci tutto, 46. Salvo anche questa, sostituisci paragrafi e il gioco è fatto. Senza errori, in maniera precisa e veloce. Grazie per aver seguito anche questo episodio. Se avete richieste da fare, inviatile tramite commenti oppure a info at colorconnection.it